Carissimi, la curiosità di oggi è davvero una grande curiosità, perché quante volte ci siamo chiesti quando verrà il Messia e nell'ambito nell cristiano quando tornerà il eh, nostro Signore Gesù Cristo? Gesù ha avuto modo di rispondere a questa domanda che gli fu posta dagli, dagli Apostoli e Gesù disse una frase che tante volte noi nella sua precisa e sottile rivelazione e di realtà non abituate a questo genere di linguaggio così soprassediamo. in quanto al giorno e all'ora nessuno lo sa ma solo il padre mio è riservato parla del giorno e dell'ora più volte il signore dice che la venuta del messia è di notte ovviamente è Ora eh, per, il, per il fuso orario di eh, Erez Israel, di Medinati Israel, un'ora di differenza da noi. Però al di là del fatto che dice non si sa il giorno e l'ora, noi abbiamo anche eh, una frase di Gesù che è interessante perché dice. Eh, parla di seconda o terza veglia e cambiano, c'è cioè uno, uno sbalzo di quattro ore, no? se è la seconda veglia o è la terza veglia. Poi dice, non si sa se eh, di notte o al mattino, quindi la veglia finirebbe alle sei di mattina, ma se viene di notte il mattino può essere considerato anche il momento in cui il gallo canta e si passa dalla seconda alla terza veglia, insomma non si sa l'ora e non si sa nemmeno il giorno. Ma il periodo, si sa, la risposta è sì. Voi direte "Ma come fai a dirlo?". Boh, io non è che lo dico io, non mi metto a fare il toto messia, però la curiosità di oggi è davvero importante, credo, credo davvero interessante. Perché gli apostoli hanno fatto questa domanda a Gesù? Perché già allora c'era l'idea, c'era questa speranza messianica molto viva e purtroppo quando arrivò Bar Kokhba che si spacciò per Messia e Ravachiva gli diede manforte poi finì come finine sapete no? la tragedia del 135 la distruzione di Gerusalemme la erezione di questa nuova città romana Elia Capitolina e tutti i danni che sono stati fatti nel periodo dell'imperatore Adriano già c'erano dei problemi con Vespasiano generale, poi imperatore, con titolo generale, prima in poi imperatore, nell'anno 70, però ai tempi di Gesù circolava questa attesa e avevano dato delle date, e le date le avevano prese ovviamente dal libro di Daniele, che in una certa parte, il capitolo 12, ma anche il capitolo 7, è scritto in aramaico, quindi non essendoci, state attenti, nessun targum, in aramaico su Daniele, perché già parte del libro di Daniele è scritto in aramaico, qualcuno aveva fatto all'epoca di Cristo la traduzione dei, dei profeti e aveva fatto la traduzione della Torah. E qui arriviamo al punto, seguitemi bene con attenzione, ai tempi di Ilelazaken, che praticamente finisce la sua grande opera, l'ultimo delle Zugotte, insieme a Shammai, siamo intorno all'anno zero, poco prima dell'anno zero, discepoli di Ilel, Ilel Azaken, diventano dei grandi maestri e frequentano Gerusalemme, quindi per forza hanno interagito con Gesù. Uno di loro lo conosciamo, Nicodemo, ma ce ne sono degli altri. Il più famoso e anche il più me lo sono appuntato, uno dei più, forse il più grande, uno eh, di quelli che poteva veramente essere considerato, dicevano all'epoca di avere la shekinah su di lui, la presenza di Dio, era Yo Jonathan, Jonathan Ben Ussiel, dal, co dal cognome, tra virgolette, da essere figlio di Ussiel, vuol dire che sicuramente era di origine levitica, perché voi sapete che gli Ussieliti e gli Amramiti erano della tribù, erano due casati piuttosto importanti della tribù di Levi almeno così è scritto nelle genealogie della Torah. Il minore era Yohanan ben Zakkai, di cui si parla tantissimo, tutti quelli eh, dell'epoca di Gesù e anche immediatamente dopo, versati in, in, in, tante, in tante cose importanti, tra le quali, e mi riferisco a, proprio a Jonathan ben Usiel, tradusse tutti i profeti in aramaico. Eh, Jonathan Benunziell insegnò la traduzione dei profeti. Da ciò che aveva preso lui, secondo la bocca, nella Knesset Agdolà, niente poco di meno che ad Ageo Zaccheria e Malachia. Vedete come si cerca sempre di tenere unita la tradizione. E... Eh, e la terra di Israele tremò per 400 parsà e una batcol, una vocina, la voce, la famosa voce che si, si vedrà anche nel Vangelo di Luca nel capitolo 3, che per noi ovviamente è lo Spirito Santo, uscì dal cielo e disse «Chi ha rivelato i miei segreti agli esseri umani?» Jonathan Benuziel si alzò in piedi e disse «Sono stato io a rivelare i tuoi segreti agli esseri umani» agli esseri umani, è chiaro ed evidente davanti a te che non ho agito per mio onore né per la casa del padre mio ma per il tuo no onore ho agito perché non si moltiplicassero le differenze di opinioni tra i figli di Israele Jonathan Benusiel voleva anche rivelare la, la traduzione degli agiografi tra i quali di Daniele ma una batcol uscì dal cielo e gli disse ti basti così questo lo troviamo nella megilla nel Tempo di Babilonese a foglio 3A, ora, ora, qual è la curiosità? La curiosità è che si voleva sapere assolutamente qual era quella famosa data. e Allora, andando a studiare i testi di, di, di, di Daniele, si è scoperto che il Messia veniva a Moed quindi la notte tra il 16 e il 17 di Nissan, oppure la notte tra il 16 e il 17 di Tishri, perché sono le due feste, quella di Pesach e quella di, di Sukkot, che possono avere moed, cioè mezza festa, le famose feste che durano sette giorni. Su cotone dura 8 per la verità perché c'è Scemenia Zeret, che è piuttosto importante, ricordate nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 7 al capitolo 8. Ma vabbè che Giovanni rivela anche la festa di Canucama, quella della dedicazione, però questa era, era la, la, la storia, questa era la realtà ai tempi di Gesù. E allora qual era la data che loro erano convinti che venisse il Messia? Avevano scelto tra i tra le due periodi delle due feste di Moed, Pesach. Perché? Quale era il giorno in cui, adesso sto leggendo un, tratta, un, un testo del, del trattato di Sukkot, no? Dice, qual è, eh, perché Sukkot è l'altra festa dove c'è Moed, qual è il giorno in cui Rabban Yohanan ben Zakkai supponeva che il santuario venisse ricostruito e il riferimento è alla tradizione del della costruzione del terzo del terzo del terzo santuario se diciamo che sarà ricostruito il 16 di nisan durante il giorno allora dal momento in cui il sole sorge illuminando l'oriente il nuovo prodotto è già permesso leggo un appunto che mi sono fatto leggendo il testo secondo questa ipotesi all'alba quindi messia deve venire di notte perché lo deve fare in un giorno all'alba del 16 il santuario non sarà ancora ricostruito lo sarà durante la giornata dunque l'inizio del 16 si seguirebbe ancora la regola vigente nei periodi in cui non c'era il santuario cioè quella di come dice qua ehm, di portare il prodotto il prodotto permesso e il prodotto permesso è ovviamente essendo già il primo giorno è l'omer invece bisogna dire che potrebbe essere il tempio ricostruito il 15 Nisan in tal caso, da mezzogiorno del 16 in poi, il prodotto nuovo sarebbe permesso comunque, perché abbiamo studiato in una Ulamicina, coloro che sono lontani da Gerusalemme e non possono sapere esattamente quando viene offerto l'ome. hanno il permesso di mangiare il nuovo prodotto da mezzogiorno del 16 in poi. Insomma, questa tra tra tradizione che si rifà ai tempi di Yohanan ben Zakkai e quindi anche di Jonathan Ben Uzielle, è molto precisa sulla, sul periodo, perché? Perché il libro di Daniele dice che, eh, noi traduciamo il tempo di un tempo, metà di un tempo, in realtà dice a moed, vechezi, cioè a metà di moed. Metà di moed è il 16 tra il 16 e il 17, quindi il 16 è la data, è la data precisa, però potrebbe essere anche la notte del passaggio tra il 16 e il 17. Quindi noi non sappiamo il giorno, come ha detto Gesù, e non sappiamo nemmeno l'ora perché pur sapendo che viene di notte, non sappiamo se viene nella seconda o nella terza veglia. Gli ebrei avevano le veglie da quattro ore, i romani avevano quattro veglie da tre ore, sempre 12, dalle sei del pomeriggio alle sei del mattino, quindi tutto il periodo delle dodici ore notturne. Quindi la curiosità è questa. Ai tempi di Gesù erano convinti i grandi maestri, i discepoli di Leila quelli che hanno visto il Tempio, che hanno visto Gesù, hanno interagito con lui, con Paolo, con Rabban Gamaliel, e Azaken anche lui, e Yohanan Ben-Zachai, Yonatan ben, ben, ben, ben, Jonathan ben e, e soprattutto eh, Ben-Uziel, Jonathan Ben-Zachai ben e Jonathan Ben-Uziel. E, e poi ce ne sono tanti altri che verranno ricordati in queste, in queste puntate sul nostro canale. E era uno di loro faceva parte di questi discepoli così importanti, tant'è che era uno di quelli che, secondo loro, era tra quei 30 che avrebbero potuto fermare il sole e insieme ai tre che l'hanno fermato, Mosè, Giosuè e appunto, e appunto Nicodemo. Serve molto ricostruire quelle idee, perché? Perché ci aiuta a noi a non, a non dire delle cose strane quando leggiamo dopo duemila anni questi testi. Quindi il periodo che loro avevano adocchiato, il periodo del ritorno del Messia, per noi il ritorno, per loro la venuta del Messia, e proprio il 16 di Nisan il Tempio, ebbe eh, il Tempio in un giorno solo su questo il testo di Sukkah 41 a è molto chiaro in un solo giorno in un solo giorno ci sarebbe stata la riedificazione del Tempio quindi vedete che Gesù che parlava di tre giorni è stato piuttosto, come devo dire, lasco parlava dei tre giorni e delle tre notti ovviamente della risurrezione ma lui era il Tempio, lui è il Tempio quindi il Tempio che faranno in un giorno sarà da Varacher, un'altra cosa. Dov'è la Shekinah? Sul nuovo Tempio? O sul nostro Signore Gesù Cristo? Spero che vi sia interessata. Se non avete capito molto bene la conseguenzialità, risentite il, il, il video perché la colpa è sicuramente mia. Però credetemi, c'è della grande continuità tra le idee degli Apostoli dell'epoca di Cristo e gli dei